Ciao, sono Giacomo Giannarelli, candidato portavoce presidente del Movimento 5 Stelle per la Regione Toscana. Oggi siamo qua a Pisa, all'interno delle aule dei nostri portavoci consiglieri comunali, qua nel Consiglio Comunale di Pisa. E abbiamo incontrato diverse associazioni e comitati. E a fronte di questi, di questi scambi di parole è emersa una situazione allarmante anche per quanto riguarda il turismo. La Regione Toscana è sesta regione in Italia per afflusso di turisti stranieri. Eh, qualche giorno fa è uscito un articolo eh, sul terreno, su dei quotidiani qua regionali, di uno studio della Bocconi che bacchetta Pisa, eh, lamentando il fatto che eh, è assente una visione organica e strategica dell'offerta turistica. Eh, questo deriva da tantissimi fattori: dal fatto che abbiamo anche un, un patrimonio immobiliare. Incredibile, splendido che ha abbandonato a se stesso. Eh, proprio poco fa abbiamo parlato della biblioteca universitaria e ci chiediamo appunto qual è il futuro della biblioteca universitaria. Eh, non riusciamo a valorizzare eh, e a promuovere i, i nostri beni eh, architettonici e culturali, eh, la politica è stata assente in questi anni, manca un piano. Per gli alberghi, quindi quando si parla di eh, turismo bisogna parlare sia di strutture ricettive ma di accoglienza e di offerta turistica, manca il marketing strate strategico e eh, oltretutto diciamo, siamo carenti anche sulla promozione web, questa è un'altra pecca che faceva eh, emergere lo studio della Bocconi, in questo la regione può fare tanto, può fare tanto nella pianificazione dell'offerta dell turistica toscana, può fare tanto nella formazione, perché si possono formare gli operatori insegnando a più persone possibile le, le, le, le lingue, insegnando la promozione via web, e dobbiamo aumentare assolutamente l'offerta anche di eventi, lo stesso studio della Bucconi lamentava il fatto che eh, la Pisa oltre eh, vive solo legata a Piazza dei Miracoli e la Torre, cioè i turisti una volta che vengono qua visitano eh, quella fantastica piazza, poi più di uno o due giorni non riescono a starci perché non c'è proprio null'altro da fare. Quindi bisogna assolutamente investire in eventi culturali e promozione di qualità, ce la possiamo fare.